Ciao e bentornato E da stamattina che penso a quanto io sia stato legato alla paura A quanto questo cazzo di sentimento Sia stato capace di bloccarmi le gambe Sai perché? Sai cosa fa la paura? Ti guarda fisso negli occhi E oscura il tuo campo visivo In modo che tu possa vedere solo lei Allora tu sai che fai oggi? Oggi te la levi al cazzo Oggi le vai a cercare tutte, tutte quelle che hai nascosto Dentro i cassetti, sotto il letto, sopra l'armadio E le guardi tu negli occhi Le guardi fissi negli occhi E le distruggi Perché loro esisteranno solo Fin quando tu vorrai farle esistere Ci vorrà del tempo? Sì Farà male? Ma cazzo se sì Sarà una battaglia epica Allora sai che fai? Indossa la maglietta più figa che hai e vai a incontrare, vai a sconfiggere il tuo volia. Perché una volta che sarà sconfitto, ti renderai conto che non era nemmeno così grande. Style up e a presto. Ciao.